come si chiama? Stefano. Sì, per... Salve, professore. Sì, per... Prego. Lei sì, si chiama? Eh, Barbara. No, che... eh, sì. Senta, professore, io volevo chiederle una cosa. Sì. E... Sì. Sì. Che, che cosa ne pensa lei eh, dell'uso e dell'abuso della, della lingua inglese eh, nel linguaggio eh, in politico? Siamo tutti in guarda. fila, se può rimandare. Sì, me. sì, guardi, la questione è complicata, lunga uh -huh. e ci vuole un po' di tempo. Si fa dare una mail dalla casa editrice, gentilmente ne parliamo. Grazie. Professore, buongiorno. <ride>